Tu potresti usare questo materiale per querelarmi <ride> <cuore> esatto. <ride> E farmi un sacco di soldi Che, ri che ridere rid Ciao Nemmeno ciao Ciao Come va? Bene, tu? No vabbè, a parte mh, pandemie, guerre, guerre certo. mh, meteoriti Vabbè eh. Benvenuti in questa nuova puntata di Lo, lo sfo sfogo No, io dico lo sfogo e tu del cuore No, no Lo sfogo Del cuore Lo sfogo Del cuore lo Dunque lo so. Il tema vabbè. della puntata. Di... Il tema! Mi piace la zucchina? Zucchina? Il tema della puntata di oggi è come lasciare i propri fidanzati. Dirglielo in faccia. dirglielo, scritto così. Vabbè. Dirglielo in faccia, gentilmente dicendo il perché. Ci lasciamo, cortesemente. Vabbè, ci non lasciamo, è brutto. Tutto. Vai, facciamo finta, Vai, che finta che ci stiamo lasciando. Nico, mm. ti devo dire una cosa. Dammi. Non so come dirtelo vabbè c'ho il capo un po' maleducato vabbè però ci sta tutto dai ti lascio cortesemente non farti più vedere no no no pensa se era cattiva la cosa cioè è brutale <ride> dite che siete gay io vengo da te che sei la mia fidanzata e ti dico guarda Ah mi sono reso conto ecco, di essere sta, gay E amore mio stiamo insieme da così tanto tempo Che ho capito che è meglio passare Dal lato opposto Io penso che sia proprio brutta come cosa sì. Cioè vuol <ride> dire che sì. tu Hai fatto capire la tua fidanzata hai fatto capire tu... <ride> Mamma mia Punto numero uno trovare un fidanzato Ok dove lo cerchiamo? Scusa pronto Ciao sto cercando un fidanzato Vabbè, Io ho voglia di innamorarmi aiutami tu Ho voglia di fare le polpette Pensavo di amarti ancora ma mi sono accorto che amo di più Bello Figo. Ma è quello che ha fatto la canzone di Pasta... Quantommo! Quantommo! Ma perché, perché lo conosci? <ride> perché lo conosci tu? Dai. <ride> Quell'uomo è un impostore. Quell'uomo è un impostore. La domanda vera è come fidanzarsi. Facciamo Vai. un tutorial su come fidanzarsi. Ciao. Ciao. Che fai? Ammazzo il tempo. Come? Drogandomi la droga all'inizio non sembra un problema. Senti, stavo pensando a una cosa: mm. Ci fidanziamo? Ma aspetta, ma così al primo ti no, no. devi fare i cazzi tuoi? Appena Mi conosci devi... qualcuno, ti devi fare i cazzi. Ti vuoi fidanzare con me? Chi dà ci è fatta. Oh my god! Wow, Oddio, dove eravamo rimasti? Al come farsi fidanzati? Come, far... come farsi fidanzati? <ride> Andiamo bene. Noemi non sta dando un buon esempio in questo momento. Eh. No, Se vi... siete fidanzati, no, Nico. <ride> frequentate Noemi. Di certo non vi ha messaggio. Come ha fatto il mio. Al posto de, de, del cuore hai un bidone dell'immondizia. Ai, che frecciatina. Questa è arrivata pure qua. Fa male questa. Beh, però, ti posso dire una cosa. <ride> Lasciare lasciare una persona tramite messaggio è penso. da codardo è da codardo da vigliacco da vile e soprattutto da me a 16 anni ma ti rendi uh, conto che fai schifo. Eh. Schifo. Schifo. Schifo. Schifo. schifo schifo schifo per messaggio è successo che oh, ho lasciato una persona mi sono sentito molto in colpa di questa cosa tant'è chiedigli scusa no no no, no l'ho già fatto ah, ok bravo cioè, mesi dopo l'ho contattata per chiederle di, di vederci per, per scusarmi per lasciarvi no, di nuovo. no no no no per scusarmi per come l'avevo lasciata. Sicuramente perché hai capito 8 mesi dopo? Mh, perché poi vabbè, sono successe tante cose. Che Ho dovuto metabolizzare. Ho avuto difficoltà. alla Corna che cosa? <ride> che non può. Però dico che la relazione che avevo dopo è servita per capire che avevo sbagliato in passato. Qualcuno... Bravo. Perché ho fatto un percorso per il di sociale. crescita che non può. Perché ragazzi le relazioni servono per crescere. Lilli che non gli piace più, tra parentesi, verità. Però dipende da tante situazioni. No, però è vero che dipende da tante situazioni. Io e il mio ex fidanzato ci siamo lasciati. Non perché non ci fosse più amore, ma perché ci siamo Ma che palle che sei, Non ti racconto più niente. Stavo riposando parte. gli occhi. Non hai rispetto per le mie situazioni. No, sentimenti. no, no. Hai ragione. No, no, veramente, dai, raccontalo. Raccontalo. Eh, ti, ci siamo ti lasciati per la distanza. Perché lui stava... Ma Spiegala, scu scusa. Se, ah, allora, se inizi spiegarsi. una storia, la inizi raccontando dal principio alla fine. Vabbè, ci siamo lasciati eh? perché lui sta. E ovviamente, molto ovviamente, io non taglierò mai il racconto di Noemi perché io rispetto questa cosa. Quindi lei adesso parlerà e racconterà sì, la sua storia. E io dirò una parola e lui taglierà tutto. Dimmi, no, no, no, non è vero. Promettimelo, te lo giuro, vai. Basta. Non, non taglierò nulla, vai. Nulla, oh, ci siamo lasciati per la distanza, te l'ho detto. Mm. Perché lui stava troppo lontano rispetto a me. Mm -hmm. E quando ho dovevo... due Perdonami, però questi dettagli. Questi dettagli preferirei non saperli. Capito Noemi? Grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Posso dirlo? Molto toccante. Secondo me, questo è uno dei momenti più alti di YouTube Italia. Essere troppo appiccicosi, inaspettato, ma con me ha funzionato: la crimuccia. Tu sei, sei stato lasciato. Perché eri perché... troppo appiccicoso No, perché lei era troppo appiccicoso. Un momento un momento un momento un momento quindi lui era troppo appiccicoso con la sua fidanzata la sua fidanzata gli ha detto levati mm. e lui è riuscito a farsi lasciare bella no, genio essere appiccicoso in che senso? nel senso che mi che accollo che come un polipo ma a me piacciono le ragazze appiccicose cioè sì, nel senso vedere se ciao amore che fai? ciao amore che fai? ciao amore con chi sei? e chi è quella zocca? ma che oh? non credo di darti abbastanza è vero Ah tu stavi leggendo. Oh. Quindi ci lasciamo perché non ti do abbastanza. Beh, sì. Ok, dammi abbastanza allora. Sei <ride> bellissima. Adesso la facciamo e poi ve la facciamo leggere. Oh. Eh. Ti lascio, ciao. First reaction, shock. Allora io penso che questa... È, è la, migliore. la migliore. Nemmeno, ciao, ciao. Neanche... Oh. Eh. No, ma quella non è la risposta. È proprio lui che lo fa. Tipo... Oh, eh, ti lascio. Ciao. Dicendoglielo in faccia con chiarezza. Sto con chiarezza. <ride> ok. Un minuto di silenzio <ride> per la battuta di Noemi. Comunque, niente. Questi... Se questo video vi, allora... vi è piaciuto, lascia un like, o commento tutto quello che ti pare. Anche soldi se vuoi. Comunque, niente. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale. Soprattutto. A canale Nicolais, perché questo video andrà un po' dappertutto, se volete, eh, potete seguire. Um... Nicolai, si, com'era? Com no, no, no, no, tu, com'è? Che... Non me lo ricordo oggi. Dai, mi David, tra un basso. Ok, la Poelcan, eeeeh, <ride> che io, allora, eh, sì, la batteria si era scaricata. Scusateci tanto. Quindi, ma niente, se è fatto una certa caffè. Ciao e eh, iscrivetevi. Ciao.